Attenzione, in questo video vedrete immagini totalmente casuali, tratti da una classica giornata al motolino bike park. C'è il parco aperto. No, c'è la patta aperta. Oh, ma scusami. No, aspetta. Sì, fatto, gli anni. Sesso. Nonì. È... 5 euro subito Se con le calze Con le ciabatte di Albi Salti a piedi pari questa pozzangara ah, Anche big infortunio quindi. No vabbè perché si è Una ferita lì dentro Maestro Su, Sui piedi Maestro quindi... In mutande con le ciabatte Anzi <ride> a saltare Quello lì è quello Con cui ti asciughi i capelli stasera ah, Questo è il salto ah, Devi ah, farlo a piedi pari Cioè Così Vai No e meriti tutti donna, per questa sì, volta no, no, no. ma pulisci me e ci pulisci te violento no, te non me lo so. ma che mi hai chiesto di pulirle mi hai chiesto di pulirle dai <ride> merda dai ma guarda cosa è ma non merda. è l'asciugamando del oh, bagno ma non lasciate cambiare che questo <ride> gira proprio le settimane! <ride> Come papà Ma sto andando Ragazzi vi ricordate Quel video che ho fatto Un weekend di a Livigno Questa volta Ripetiamo okay. ragazzi mm -hmm. Però c'è una piccola differenza eh, Questo video lo state vedendo Molto molto tardi Infatti sarete straniti eh, Ormai il mottolino A quest'ora È già chiuso Cioè, a quest'ora Oggi è aperto Ma quando vedo il loro video È, è chiuso vi Rispetto al video dell'anno scorso C'è una Enorme differenza L'anno scorso c'era il pacco Reto. Quest'anno WISLA Devo ringraziare i ragazzi di Breaking Che dopo una stagione di freni Esplosi Mi hanno dato dei freni nuovi Quindi oggi potrò usare come scusa che frenano troppo Grazie <tell> No, cioè non si può veramente, è, è incredibile Cioè, arrivi su, la prima cosa che fa uno Cos'è? Vuol scendere? Caga, va a cagare Ma scusi. oh mi raccomando Adesso, quando torna su Tino, dobbiamo chiedergli tutti Oh, ma Tino è cagato Attenzione ragazzi Un applauso a Tino che ha cagato Un applauso per favore No, ma sei sporco Tino Hai riuscito a sporcarsi Albi, vieni a vedere Guarda che sei sporco Dai andiamo va Basta fare i cretini sono un tronco allora adesso prima di partire devi incitare la, la tua truppa Forza pizza Forza pizza, pizza, pizza, pizza, pizza ok puoi andare ballalo <ride> giusto freno oh DHL sono delle consegne è partito Vuoi a Keller Mario? Oh shit! Ma cos'è questa? Nuova linea! Vai anche! Che ingappi di tanto così porca di quella putta Aspetta di Diafelle, fai passare Bastardo! Sì, Date pure! Oh, so io cos'è questo! Andate pure! Vai, vai, vai! con la spedizione! Vai! Spedizione punitiva, Penny! Spedizione punitiva per Alboreto! Puniscilo! PUNISCILO Penny! Oh my god! Oh, oh, oh. Dentro cattivo! Dentro! Oh, oh, oh, oh. Weekend, eh, ma ci devono girare anche gli altri wow. uh -huh. oh, oh. Ah ma quella lì è quella che ha fatto Tino prima oh, Tino cioè, mio. Mi sei neanche pulito cioè, ragazzi c'è in teoria una parte New nuova dentro line. nella rossa Sempre uomo DHL per consigli pacchi se volete scrivetemi 3451 <ride> Mauro, Mauro, Mauro! C'è ancora un po' di stupetta morbida. Sì, sì. Prima che se la svigni, c'è Eh Infatti, prima gli ho detto anche tu oggi, non hai idea di quanti ne prendi. Eh, bello molle! È bello molle. L'hai di là, l'hai vista? L'hai vista la palbi? Oh, te l'ho detto che te le suonavo Anche perché Hai qualcosa di rotto? Il oh. cuore Non tantissimo Ma perché tutti mi dicono che fai sempre un po' il bulletto No, non è vero È violento, violento. Sai sì. ne ha prese tante Allora vuole vedere che gli altri sappono come lui Però vedi come è diventato lui a prendere. Vedi, però guarda come gode È un bastardo Dai, queste qua erano tranquille eh, ma Sì, ma madonna, erano amichevoli Perché sta riprendendo è stato un piacere lo devi picchiare anche dalla bici Mauro vai che ti mette un po' di pressing esatto, pressalo bene pressalo madonna Mauro non mi sembra abbastanza vicino ad Albi eh oh. vai Albi tira forte e incastrati incastrati bene eccolo oh eccolo no buona festa era, buona. era perfetto Ti è caduto proprio sopra Allora è difficile ma eh, però possiamo provare a flippare insieme, insieme. Uh. <ride> Pensiamola bene Organizziamola Allora hip per forza uno dietro l'altro Però già sulla hip secondo me Se uno va a sinistra uno a destra Quello davanti deve andare largo Quello dietro va stretto così recupera eh, ma Vuoi flippare la prima o facciamo un try? No va la prima Va bene 2 secondi later. No, no, no, no Dobbiamo rifarlo Dai yeah. Oh F***a, ma te te il 5 proprio. pronto tu flip tag, io flip no foot c'è per niente Siamo atterrati uno sopra l'altro eh Io ti ho visto Ho sentito la bici mi ha sbattuto contro l'atterraggio. Sì mi ha preso qua Io ci sto Dai è di là eh Dai eh Ah è già i coldoni perché Guarda il video Esco così Ma quando lo faccio tackina Lo faccio così Ok ce l'abbiamo Mauro eh Oh devi prendere il manubrio A tutti i costi Ragazzi abbiamo rivisto comunque la clip Cioè praticamente Quando lui ha chiuso le mani Io ho aperto il piede Cioè i piedi Proviamo così no? Sai le marionette Esatto Beh, un atto sincronizzato il futuro Andiamo nella eh? tana del lupo Niente allora, ragazzi, è successo che abbiamo preso una stanza, un appartamento in sette Allora, due qua, tre di là, due sul sì, divano, cioè che è il divano a letto è. Ricky, Ricky, No, il divano letto Devi farti intervista no, oh, ecco, oh. sapevo Però la cosa divertente ragazzi è una C'è un solo bagno Questa seconda giornata inizia con tanta incertezza Perché danno acqua della vita oggi In teoria fino alle 11 dovrebbe essere buono Per adesso c'è il sole E noi non vogliamo assolutamente bagnarci Perché inizia poi anche a fare molto freddo Quindi proviamo a fare qualche discesa E dopo se inizia a piovere ragazzi Il programma è go kart Go kart Comunque volevamo farvi sapere che per colazione stiamo insegnando al master la floss dance. Ricky, mostrarci l'esempio. Adesso ce lo va a vedere il maestro, vai. Eh, tipo così. No. Non so parlare Hai fermato la pipì a metà No, la pipì a metà Aldi, quella è pioggia uh. Dai, andiamo dietro al sì, maestro Quella, ma guarda lì che passaggino Bello aggressivo, sei... Oh, shit! Madonna, santissimo, maestro! Cioè, guarda, tu arrivi qua, da qui puoi anche scendere seduto, quasi. Guarda, non fai niente. Guarda, oh, c'ho la mascherina qui. Devi capire quanto è facile. Su. No, prova! mi piace. Ma prova, è veramente facilissimo, Albi. Su, in piedi. Su, e vai. Bravo. Oh. Ci voleva tanto! Sta iniziando a piovere, Albi. Io vado giù a non bagnarmi. Ciao! Tempo una discesa, e piove, allora, ragazzi, siamo in coda. Stiamo tornando verso Monza. Volevamo andare su Go Kart, ma abbiamo chiamato e purtroppo è pieno. È proprio segno che l'estate è finita è stato un bel weekend casuale di riding ragazzi comunque sempre ricordatevi di checkare in descrizione il link vi lascio sempre dei prodotti forn però magari è rimasto qualcosa disponibile se siete interessati guardate sempre in descrizione che trovate tutte le info ragazzi ci vediamo in un prossimo video sicuramente i video in bike park adesso per un po' finiranno perché l'estate è finita i bike park sono chiusi e quindi sono scemo autocross bella bella